Sì, grazie Presidente. Tanto buongiorno a tutti. Eh, allora, come, come già abbiamo discusso in Commissione Ambiente, congiunta con eh, politiche sociali e eh, bilancio, sicuramente è una delibera che eh, rispecchia comunque eh, la volontà, l'ideologia di questa amministrazione di eh, tutelare e comunque di eh, supportare tutte quelle persone che purtroppo sono vittima di una disabilità, soprattutto legata ai bambini che eh, diciamo, rivestono un ruolo fondamentale di questa società. Noi come eh, Commissione Ambiente abbiamo dato in sede appunto, di, di Commissione degli indirizzi molto chiari e molto specifici, nel senso che è nostra eh, volontà eh, portare avanti questo tema, affrontarlo con risolutezza e soprattutto fornire a Roma dei parchi che possono essere chiaramente che possono ospitare o comunque che possono essere accessibili ai bambini eh, disabili. È chiaro che noi dobbiamo fare però un discorso d'insieme, un discorso più ampio e non, e non singolo, cioè non possiamo soltanto pensare che un municipio, un municipio possa prevedere un unico spazio verde con giochi inclusivi, ma dobbiamo avere una visione un po' più ampia, più... Eh, che guardi chiaramente più avanti ecco, noi pensiamo che invece eh, ci, de ci debba essere una omogeneità chiar chiaramente, diciamo, nei, nei municipi perciò non soltanto un'area verde per municipio ma puntiamo insomma, a creare aree ludiche eh, in più parti nei municipi, questo è fondamentale perché non vogliamo cadere nella discriminazione non vogliamo eh, diciamo, essere poi tacciati di coloro che ehm, creano beneficio a una parte della cittadinanza, a una parte di un municipio, sguarnendo l'altra. Ecco, questo assolutamente non dobbiamo permetterlo. E poi, contestualmente, noi prevediamo una somma eh, di bilancio molto cospicua, molto importante, pari a un milione di euro. Questo grazie all'assessore Dall'Ambiente che ha previsto questa somma imponente insomma, per ridare Vigore, insomma, per ridare vita a queste aree ludiche, comunque nel tempo trascurate e degradate, e anche creare eh, diciamo, delle aree accessibili e idonee sia per i bambini disabili, ma chiaramente anche per, per, quelle persone, per i bambini diciamo, più, più fortunati. E contestualmente vogliamo inserire nel regolamento eh, del verde, nel regolamento del verde del, del paesaggio una parte dedicata appunto ai giochi inclusivi, perché noi crediamo che tutto ciò debba essere cristallizzato in un unico documento complesso, perciò non soltanto in una delibera. E con questo noi chiediamo anche al Consigliere Filomeni, questo non potrà smentirlo, noi chiedemmo diciamo, un po' di tempo anche per istituire un tavolo tecnico per affrontare poi insieme dei punti forse critici o comunque dei punti poco chiari all'interno della delibera, Diciamo tempo per approfondire questi temi, anche e soprattutto legati alla parte del bilancio dove eh, diciamo una, una parte dedicata può creare comunque dei, delle, delle problematiche in termini appunto, eh, di contabilità. Eh, questo sicuramente eh, diciamo oggi ci, ci fa trovare in difficoltà perché noi avremmo voluto insomma dare un parere più forte su questa delibera e andare avanti su un unico percorso, però è chiaro che così come è formata, così come è strutturata la delibera oggi sicuramente ehm, non ci fa essere così eh, come dire, chiari come volevamo essere e, com e comunque come lo siamo stati in commissione congiunta con, con le altre commissioni. Perciò, ehm, Sicuramente ripeto, è un tema eh, fondamentale di questa città, ringraziamo il consigliere Filomeni insomma, di aver portato all'attenzione questo tema, però ecco, ricordiamoci che eh, comunque i lavori si portano avanti bene quando sono lavori congiunti e questo sicuramente può dare eh, un, un aiuto più eh, importante e più eh, forte alla cittadinanza romana e allo stesso tempo eh, l'assessorato alla sostenibilità ambientale insieme all'assessorato all alle politiche sociali su Baldassarre, insieme già si sta lavorando su progetti inclusivi, anche legati alle sponsorizzazioni. Noi sappiamo che grazie a uh, un noto uh, imprenditore insomma, Roma oggi dispone di aree ludiche nuove uh, chiaramente che hanno dato... Eh, ampio respiro a quei parchi insomma, che già abbiamo detto all'inizio del discorso che vivono e comunque hanno vissuto eh, un momento, comunque eh, un'epoca di degrado. Perciò è chiaro che anche insieme alle sponsorizzazioni, insieme agli accordi, insieme alle convenzioni, si possono poi instaurare dei rapporti e delle attività congiunte. Io oggi mi sento, mi sento di dire questo, certo speravo in un lavoro più più sinergico, questo non, non lo nascondo. Però ecco, ringrazio il consigliere Filomeni di aver portato all'attenzione un tema fondamentale per la cittadinanza, come ho già detto, grazie mille.